Oggi vogliamo discutere eh, un libro sulla storia di Weimar scritto da Gustavo Corni, che non lo so, è più che conosciuto qui a Trento, io sono adesso a Francoforte, ma di solito per questi eventi sono a Trento. E, eh, Gustavo che è naturalmente anche ben conosciuto in Italia, ma soprattutto anche in Germania, come uno dei massimi esperti della storia tedesca. Gustavo non era solamente ordinario all'Università di Trento, lui è venuto spesso in Germania come fellow, come visiting professor e ultimamente anche come membro di una commissione di storici che ha indagato la politica del Ministero per l'Agricoltura nel XX secolo. Fra le sue posizioni cito solamente pochi, il fellowship all'Institut für Europäische Geschichte di Mag a Magonza, alla Humboldt Stiftung a Berlino, all'Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, a Berlino, eh, eh, all'Oxford Center for Hebrew and Jewish Studies, il soggiorno come visiting professor a Vienna, e anche in qualità di membro del internationales graduierten collega, molto caro per noi a Frankfurt, eh, il graduierten collega si chiamava ec, Politische Kommunikation e last but not least, a fellowship uh, al F uh, Freiburg Institute of Advanced Studies. E vi assicuro che questa lista naturalmente non è completa. In considerazione del fatto che Gustavo è ben conosciuto a Trento, a me non sembra veramente necessario ricordare tutte le sue pubblicazioni principali, tuttavia vorrei citare almeno qualche titolo che ci porterà alla discussione della sua ultima pubblicazione. Fra le sue monografie troviamo i seguenti titoli, e vi, vi, vi cito solamente pochi, pochi. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, la politica agraria del nazionalsocialismo, fascismo, fascismi, movimenti, partiti e regime a, conf a, conf a confronto, eh, una biografia di Hitler, eh, uscito in 2007, il sogno del grande spazio, del grande spazio le politiche dell'occupazione nell'Europa nazista, 2005, e una lunga storia della Germania da Bismarck a Merkel e forse continuerà anche nel prossimo, nella prossima versione della Germania senza la Merkel. Io sarei molto interessato di leggere anche questo libro. Tra i libri curati, solamente due titoli, storia e memoria, la seconda guerra mondiale nella costruzione della memoria europea e ha curato anche insieme con Christoph Dippa un volume importantissimo, secondo me, italiani in Germania, spostamenti, rapporti, immagini, influenze, che è uscito in tedesco e anche in italiano. Di nuovo potremo allungare questa lista facilmente, ma fermiamoci a questo punto. Allora, prima di entrare adesso nella discussione del suo nuovo libro sulla storia di Weimar, vorrei sottolineare che la nuova pubblicazione di Gustavo può essere considerata come parte di un rinnovato interesse per la storia della Repubblica, in un quadro molto più ampio. Oggi, sotto l'impressione delle debolezze dei sistemi democratici, guardiamo ovunque con grande attenzione forse anche con una certa apprensione a case study storici come quello di Weimar, perché spesso questa fase è considerata come un esperimento politico fallito. Ma già da lungo tempo noi sappiamo, noi storici almeno, che una prospettiva di questo tipo, il modello del fallimento politico, è definitivamente troppo limitata. Non si può negare il fallimento della Repubblica di Weimar, sicuramente, ma le, le ragioni e i contesti di questo processo storico sono ancora al centro di forti scontri intellettuali e mi sembra che si stiano intensificando negli ultimi anni. E Questo può forse spiegare anche la pubblicazione di questo nuovo libro sulla storia di Weimar. In considerazione di questa tendenza non posso prendere che ultimamente siano state pubblicate numerose nuove opere sulla storia di Weimar. Ho fatto veramente una breve selezione dei titoli comparsi in quest'anno, solamente in quest'anno, e cito arbitrariamente solo pochi titoli, e li potete vedere qui eh, sulle slides, per darvi i titoli anche le, le immagini dei cover di questi libri. Abbiamo, per esempio, il primo libro di sulla, de, sulla sinistra di Rainer Schmidt, Der Untergang einer Republik, Weimar und der Aufstieg des Nationalsozialismus. Questo è una, un libro abbastanza tradizionale eh, su, sulla storia politica di questa epoca. Di questa epoca. Abbiamo eh, al centro un libro sulla storia della Costituzione, Weimar International, Context und Reception der Verfassung, eh, pubblicato e curato da Kleinlein. E, e sulla destra anche la storia eh, anglosassona che è, è sempre stato molto interessata alla storia di Weimar. E con un esperto eh, come Larry Eugene Jones ha pubblicato in quest'anno un nuovo libro sulla the German right political parties, organized interests and patriotic associations in the struggle against Weimar democracy. E possiamo continuare, come vedete, nel prossimo. Nella prossima slide abbiamo eh, un, un libro che mi sembra molto interessante, pubblicato da Andreas Braune e Michael Dreyer, Weimar und die Neue Ordnung der Welt, allora il contesto internazionale, soprattutto il diritto internazionale è al centro di questo libro, è pubblicato in quest'anno. L'altro libro, eh, allora il primo curatore non conosco, ma soprattutto eh, curato da Dirk van Lack, Weimar und die Welt, globale Verflechtungen der ersten deutschen Republik, è un altro, altro approccio per inserire la storia di Weimar in un contesto molto più largo, nella storia globale, per dirlo così. E abbiamo, e lo sottolineo solamente una scelta, eh, con il libro di Peter Fischer, Weimar Controversies, Explorations in Popular Culture, with Sigrid uh, Karkauer, una dei diverse pubblicazioni che si concentrano soprattutto o si, si indagano la, la cultura della Repubblica, che è stato spesso al centro di un eh, interesse molto molto eh, forte. E abbiamo, e questo è solo un annuncio, non è ancora pubblic è stato pubblicato, ma eh, il libro di, di Hanno Hochmuth, di Martin Sabro e Tillman sieben eicher über Weimars Wirkungen, das Nachleben der Ersten Deutschen Republik, che eh, andrà inoltre eh, eh, la fase del 1945 e, e chiede anche quale era, era l'effetto della Repubblica di Weimar, la lunga durata di questa eh, Repubblica nella storia tedesca. Ma mi permetto di aggiungere anche che sono stati titoli pubblicati diversi libri sulla storia di Weimar dai miei colleghi tedeschi, e anche questo è solamente una scelta. Io vorrei citare solamente tre esempi. Il libro di Heinrich August Winkler, che è veramente uno dei, dei, dei libri fondamentali, mi sembra, su questa epoca. Uh, un altro uh, di um, Andreas Wörschen, uh, che è una piccola collana concentrata su problemi centrali uh, della storia politica di Weimar. E per ultimo, non in senso temporale, ma dal punto di vista del metodo, il libro di Detlef Polker. E questo è il prossimo slide. E qui potete vedere: questo è, stato, è un libro che è stato pubblicato anche in italiano, ma francese, inglese e in diverse altre lingue. E questo è veramente un libro fondamentale. Fra i titoli citati ho letto il libro di Poikert per la prima volta direttamente nella sua prima edizione in tedesco nell'anno 87. Per me personalmente è diventato un libro centrale e ho visto nel libro di Gustavo che lo stesso vale più o meno anche per lui. Poikert, con l'enfasi sulla crisi e gli aspetti della modernità non della modernizzazione, ma della modernità, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha identificato un punto di riferimento che è diventato un'ispirazione per tanti storici di questa epoca. Io direi dopo il libro di Poikert, la storiografia su Weimar è diventata un'altra, ma forse vale la stessa per un libro molto più vecchio, il libro di Kaditr Spracha dell'anno 55, sul fallimento della Repubblica. Bene, a questo punto mi sembra opportuno lasciare la parola a Gustavo per spiegare l'approccio del suo libro e anche per dire se la mia impressione è giustificata che dopo poikat la storiografia di Weimar si è cambiata. Gustavo, la parola a te. Cristof, ti ringrazio della presentazione molto gentile, ringrazio anche tutti tutti i partecipanti che non vedo, vedo qualche iconcina di quando, di quando in quando, vedo che siete molti e mi fa molto piacere, anche vecchi amici, vecchi colleghi, e mi fa piacere di salutarli tutti. E, questo libro nasce da una duplice occasione, è così tal, talvolta. La prima occasione è rappresentata dal fatto che eh, tra il 2016 e il 2019-2020 ho lavorato molto intensamente, molto più intensamente che nel passato sulla Repubblica di Weimar all'interno della commissione istituita commissione storica istituita presso il Ministero dell'Agricoltura di, di Berlino per scrivere la storia del Ministero dell'Agricoltura nei suoi cento anni. E, e in particolare io ho lavorato. in con la collaborazione, lo ricordo e lo ringrazio, di Francesco Frizzera, attuale direttore del Museo Storico della Guerra di Rovereto, proprio al periodo tra la Prima Guerra Mondiale e la fine della Repubblica di Weimar, su quello specifico aspetto che riguardava la, la politica agraria e le istituzioni agricole. Quindi questa è sicuramente un'occasione. Che mi ha riportato a leggere cose su Weimar... Eh, che non avevo letto, che avevo letto molti, molti anni prima, e, e, e a leggere cose nuove. Mi sono accorto che tantissime cose le conoscevo troppo poco e quindi ho dovuto fare, ho fatto un grosso diciamo, ten, sforzo di, di lettura di una letteratura che come ha ricordato adesso Christoph è, è cresciuta esponenzialmente e sta crescendo in questi ultimi tempi tutti i libri che Christoph cita del 2020 io ovviamente non li ho potuti né leggere né utilizzare per il mio volume ma vedo che come dire si muovono proprio su una, amplissimi aspetti e molteplici aspetti e questo attesta l'importanza di Weimar il secondo motivo è un motivo anche questo abbastanza se vogliamo funzionale e da un certo punto di vista eh, mi sono reso conto allora, quando nel 18 ho iniziato a pensare al libro, mi sono reso conto che erano praticamente vent'anni che non usciva in italiano più un libro sulla Repubblica di Weimar, con l'eccezione notevole eh, del libro dello storico del collega americano Eric Weitz, che è, è un libro molto attesi, molto anglosassone, molto su cultural studies, Ecco, a parte questo che era uscito nel 2009 da Inaudi, eh, effettivamente l'ultima opera importante su Weimar era stata quella di Winkler, eh, il cui, la cui copertina, che è del 98, l'edizione italiana, la cui copertina Christoph ha mostrato, è stata mostrata prima allora ho pensato che fosse opportuno cercare di fare il punto della situazione anche perché in quel momento ero molto a lungo molto spesso in germania a lavorare e vedevo come veniva affrontato il tema di weimar soprattutto nella comunicazione pubblica in quella che oggi eh, si usa tanto chiamare public history e in particolare ricordo la grande eh, mostra all'Historisches Museum di Berlino, che in realtà, come dire, eh, più che Weimar, metteva in, in luce il tema della democrazia. E quindi eh, dava l'accento su uno dei due, o meglio, dei tre eh, aspetti che a mio parere, delle tre prospettive, che a mio parere sono state le più importanti, le più fertili, le più ricche di tradizione, a livello internazionale nell'interpretare Weimar. Tre prospettive. La prima prospettiva che è, eh, si è un po' persa per strada, anche perché la storiografia di sinistra, in particolare quella marxista, oggi ovviamente da molto tempo eh, è in crisi, se non, se non vogliamo dire che è, è praticamente quasi scomparsa, ma la prima prospettiva era quella della rivoluzione. È una prospettiva molto importante molto forte e negli anni 60, 70, 80 ed è una prospettiva che è stata anche come dire, eh, della rivoluzione del 18, naturalmente, che è stata anche eh, ripresa, eh, pur sotto una chiave interpretativa molto diversa, in una breve stagione ma intensa stagione italiana di interesse per Weimar un interesse tutto italiano per Weimar, che si potrebbe esemplificare nel bellissimo libro di fine anni 70 di Gian Enrico Rusconi sulla, ehm, su Weimar come problema per la sinistra il problema del governo di una società democratica e capitalistica avanzata per la sinistra tedesca che rusconi ma molti altri faccio il nome di cacciari tronti molti altri in questi a cavallo tra anni 70 e anni 80 eh, affrontavano il problema di come la sinistra di allora anni 70 80 dovesse potesse volesse governare l'italia la democrazia italiana eh, o meno e rispetto, eh, con, con, con riflessione, che andava indietro a Weimar. La seconda prospettiva, che, che, è, che è stata sempre molto eh, presente e che è molto presente anche nelle, eh, in, in alcune delle, eh, delle pubblicazioni che ha ricordato adesso eh, Christoph, e che è immediatamente legata a quanto dicevo prima su Rusconi e C, è quella dell'interpretazione in, dell di Weimar in chiave di presente che io chiamo presentismo, cioè prendere Weimar per parlare o per avere in mente o per fissare da un punto di vista analitico i problemi del presente. Questo eh, è stato fatto eh, a tratti, negli anni 70-80, secondo me in modo molto interessante, proprio dalla sinistra italiana, tutti questi autori, da Rusconi a Tronti, a Cacciari, si richiamavano allora al Partito Comunista o all'area marxista, comunista, che in Italia, come alcuni di noi ricordano, era allora molto forte da un punto di vista culturale e da un punto di vista storiografico. Ma certamente la prospettiva più importante che ha eh, eh, segnato gli studi su Weimar a livello internazionale, ma soprattutto in Germania, è stata la prospettiva eh, che ehm, io richiamo nella, nella prima citazione che faccio nell'introduzione, da Poikert, virgolette, Weimar non si risolve nel suo inizio e nella sua fine, chiuse virgolette. Quindi Weimar studiata in quanto prodromo, in quanto premessa alla, alla ricerca delle cause, delle radici che tra il 30 e il 33 portano al travolgente successo elettorale del Partito Nazionale Socialista e che fra il 33 e il 34 consentono a Hitler e ai suoi di costruire una. Eh, una dittatura, lo sottolineo, usando gli strumenti imparzialmente, in modo naturalmente molto deformato, gli strumenti che la Repubblica Democratica metteva a loro disposizione. A me è parso che tutte eh, queste prospettive ehm, fossero ehm, in qualche modo un po' eh, limitate, un po' eh, troppo... Eh, miopi eh, e invece eh, mi è parso che la prospettiva che allora 1987 eh, Detlef Poikert ricordato giustamente da Christoph proponeva fosse e sia la prospettiva più importante, cioè quella di cercare di capire Weimar nella sua peculiarità, nella sua specificità, nella sua eh, vi vicenda che è una vicenda relativamente breve, sono 14 anni e mezzo, che però è, o se vogliamo, 15 anni e mezzo, se prendiamo come, dire, come punto finale della Repubblica la morte di Hindenburg, il primo agosto del 1934 e la, eh, la legge che l'accompagna, che eh, istituisce la figura di Führer und Reichskanzler, sostanzialmente, chiudendo in modo Definitivo la, la, la, la vicenda di Weimar. È una storia breve ed è una storia che è segnata da molteplici momenti drammatici, eh, molto come dire, con, con delle, una curva, se la dovessimo, eh, potessimo eh, raccontare con una curva oggi purtroppo tutti i giorni siamo eh, ossessionati dalle curve sui contagi, eccetera. Ecco, se prendessimo una curva e cercassimo di mettere gli heights e i lows degli alti e bassi di questa fase repubblicana avremo una curva spettacolarmente frastagliata con delle fasi terribilmente critiche che eh, culminano nella iperinflazione nell'autunno del 1923 con fasi poi di eh, notevole, rapido e apparentemente eh, importante ripresa economica, sociale, culturale, politica e poi con la fase eh, tra il 30 e il 33, diciamo tra l'autunno del 29 quando la crisi economica americana inizia a colpire in Germania e il gennaio del 33 quando eh, Hitler viene nominato eh, cancelliere. Quindi eh, una fase di, eh, eh, di, eh, di picchi e di eh, eh, declini, eh, di voragini, nella crescita, nello sviluppo, nel consolidamento di questa Repubblica, che è veramente impressionante, nel brevissimo spazio di tempo. Io faccio sempre il confronto con l'Italia, perché a mio parere è un confronto molto significativo. Il Regno d'Italia, il sistema liberale dell'Italia vincitrice della Prima Guerra Mondiale, certo uscita eh, malconcia, certo uscita eh, lacerata, più ancora che, nell che nella primavera del 15, dalla guerra mondiale, il sistema eh, liberale regge in Italia per tre anni. E poi arriva Mussolini, la marcia su Roma, Mussolini primo ministro e la costruzione graduale e lenta di una eh, dittatura. La Repubblica di Weimar, sconfitta, punita dai vincitori in un modo severissimo e... Gli storici economici ormai sostengono, credo in maniera unanime, assolutamente assurdo e controproducente per la stessa economia internazionale, per le stesse economie dei paesi vincitori, come aveva eh, diciamo così profetizzato an analiticamente Keynes eh, a, a caldo nel 1919, nel suo libretto Le conseguenze economiche della pace, eh, che eh, affronta l'iperinflazione, che è un fenomeno economico, ma è molto di più che un fenomeno economico, è un fenomeno sociale, culturale, è un fenomeno di dimensioni spaventose che provoca un crollo delle regole, di funzionamento di un, di un sistema collettivo, le, le, le, le, le, le colpisce alla radice, accentuando, esasperando le iniquità, e poi che affronta una fase di crescita e la, la, la, la susseguente fase di eh, eh, crisi legata alle ripercussioni terribili della, eh, della crisi economica partita dagli Stati Uniti. Quindi in Italia un crollo rapidissimo del sistema liberale, in Germania un sistema democratico che nasce praticamente dal nulla, perché non c'era nessu, allora nessuna tradizione repubblicano, democratica, vera, profonda nella storia tedesca, se non andiamo indietro alle repubbliche renane costituite, come dire, sulla scia dell'evoluzione francese sul finire del Settecento O al limite prendiamo il 48, ma anche lì eh, il 48 era eh, di, nel 48 di repubblicano c'era 1848 c'era veramente molto poco. Un sistema che nasce eh, compresso sotto la spada di Damocle della punizione che i vincitori vogliono imporre a tutti i costi e che pur riesce in qualche modo a eh, tirare avanti con molta difficoltà, con molte incertezze che riesce a reggere a colpi durissimi prima a, a, appunto a quello delle riparazioni per inflazione accompagnato da moltissimi altri aspetti e poi sembra anche reggere alla crisi economica del, del 29 come ehm, eh, dichiarò certo in modo autoassolutorio il, il, il, il cancelliere Brüning che è uno dei protagonisti in chiave negativa della fase finale della Repubblica, eh, sì, eh, si era lui disse siamo, mi hanno fermato che ero a 100 metri dal traguardo, ma anche qui la storia economica credo abbia dimostrato che eh, la luce del tunnel della crisi economica si stesse iniziando chiaramente a vedere fra 32 e 33. E allora perché eh, quali sono le cause? Certamente ci sono delle cause strutturali, certamente ci sono dei, dei fattori strutturali che non possono essere dimenticati, ne ho fatto eh, brevemente cenno eh, nei minuti precedenti, ma ci sono anche degli elementi che a mio parere eh, non sono da meno, non sono meno importanti nella, nel cercare di capire le, eh, le le, la vicenda storica di, di Weimar, toglierei il termine cause, la vicenda storica di Weimar. E, e qui eh, mi è parso sì, importante eh, richiamare eh, così in chiave anche metodologica eh, che è una cosa che ho sempre fatto quando insegnavo e che ho cercato anche di fare nei, nei libri che ho scritto quanto sia complessa e quanto sia ambigua l'evoluzione storica non è rettilinea, non è lineare, non è teologica. ci sono dei fattori per esempio i fattori di tipo personale gli uomini migliori della Repubblica alcuni degli uomini migliori della Repubblica escono di scena subito Herzberger, Rathenau escono di scena subito un altro degli, dei capisani è Ebert, lo stesso Ebert esce di scena molto rapidamente eh, nel alla fine del 24 e ci sono c'è un'altra figura cruciale nella eh, vicenda della Repubblica di Weimar che è quella di Gustav Stresemann Beh, Gustav Stresemann è quel ministro de degli esteri e tante cose, è quel ministro degli esteri che tra il 24 e il 29 porta, tira avanti, la carretta della politica estera della, del Reich, avvia un dialogo e un riconoscimento reciproco con la Francia, avvia quella che io interpreto come quasi un superamento di Versailles, con il, almeno un, un potenziale superamento di Versailles con il patto eh, di Locarno. Stresemann muore nell'ottobre nell del 1929, eh, colpito probabilmente es es esaurito da un impegno personale durissimo e aveva appena 58 anni ma uh, un'altra figura molto importante e qui devo dire che il libro il librone di Wolfram Puta dei primi anni 2000 la grande biografia di Hindenburg mi è stata illuminante è quella di Hindenburg Puta nel suo studio credo davvero esaustivo, cruciale, dimostra come il presidente Hindenburg sia stato tutt'altro che, soprattutto nella fase finale, quella cruciale, 32-33 della Repubblica, sia stato tutt'altro che un, una marionetta o un, un assenteista che così più o meno... Eh, Senilmente eh, si faceva influenzare da questo e da quello, dall'ultimo che gli parlava ora era Brüning, ora era Papen, ora era Schleicher e poi di nuovo, nuovo Papen, ma ha mostrato più nella, nella sua biografia quanto eh, importante eh, eh, sia la visione politica di Hindenburg. Allora, le figure, allora gli eventi. E, e ovviamente non parlo di Hitler <ride> lo, lo do per scontato ma è, è ovviamente uno scontato relativo cioè anche qui abbiamo gli eventi abbiamo le figure abbiamo gli individui abbiamo i personaggi abbiamo gli accidenti della storia e io ho cercato in modo sicuramente sintetico il testo è di 250 pagine poco più e poi c'è anche mh, un apparato di note abbastanza eh, contenuto ovviamente però di una trentina di pagine ho cercato insomma nei limiti di una dimensione ragionevole sia per la scrittura mia che per la lettura di un lettore potenziale interessato di offrire la complessità e la, e la varietà e di mettere in, in luce chiaroscuri cercando di lasciare in secondo piano non, non dico gli elementi strutturali che mi sembra invece eh, di aver valorizzato adeguatamente, ma di, di aver lasciato in qualche modo in secondo piano quel sottofondo eh, teleologico eh, che appunto eh, o eh, rimanda al 18-19, all'occasione fallita della rivoluzione, che non c'è mai stata, che nessuno ha mai vo veramente voluto, che non aveva, non aveva nessuna minima possibilità di successo, a mio modestissimo parere, ma soprattutto sul, eh, di questa prospettiva teleologica sul finire. La Repubblica sfocia inevitabilmente e non poteva che essere così nella dittatura di Hitler. Tutto questo, eh, a mio parere, eh, è va deve essere invece contestualizzato più approfonditamente, deve essere collocato eh, in un contesto più articolato e ed è quello che ho tentato di fare eh, in questo volume. Ho parlato circa una ventina di minuti e mi fermerei eh, ringraziandovi della vostra attenzione. Grazie, eh, Gustavo, per le spiegazioni di qualche motivo eh, per scrivere questo libro, anche per, per eh, i motivi eh, alla base delle, della, del tuo ragionamento. Um, un problema fondamentale rimane eh, è il presentismo di cui par hai parlato, il presentismo nella storiografia di Weimar. Fa parte necessariamente di tutti i libri che eh, indagano questa fase eh, centrale della storia tedesca. E per questo, io sono tornato al, ad un libro che mi ha sempre affascinato. Io l'ho letto per la prima volta come studente eh, ancora a Düsseldorf, perché era poco prima del mio esame dello Stato, Staatsexamen. E, e io ho scelto la Repubblica di Weimar come tema. E era l'epoca quando è uscito per la prima volta il libro di Ebert Kolb, eh, un Oldenburg Grundris, che è una serie di libri eh, importantissimi per gli studenti in Germania, è rimasto così. E questo libro di Kolb aveva, come, che, che fa parte di questa serie, un, un Forschungsbericht, un Literaturbericht. In, nella quale ha spiegato eh, il cambiamento delle pos posizioni della storiografia. E questo, eh, questo libro adesso è uscito ultimamente nell'ottesima eh, eh, edizione, eh, eh, insieme con Dirk Schumann di Kotinga, e cito la prima frase dell'allora Forschungsbericht. Cito, pochi periodi della storia tedesca pongono gli storici di fronte a problemi di interpretazione e di valutazione come la Repubblica di Weimar, è la prima fase eh, di eh, Dirk Schumann e Wackhoff in questa relazione di ricerca, tutte le, e loro continuano a di dire, tutte le interpretazioni stanno all'ombra di ciò che segui. E questo è il problema di cui ha anche parlato Gustavo e ne parla anche nel suo libro, il, il, il presentismo di cui noi tutti quelli che si occupano della storia di Vama si vogliono liberare, ma lo trovano come e eh, lo dobbiamo confrontare come un problema quasi eternale. Eh, oggi, eh, questo è che continueranno a dire Schumann e, e Kohl. oggi si noterebbe un chiaro allontanamento da spiegazioni monocausali, questo naturalmente è anche importante e fa parte anche argom degli argomenti del tuo libro, questo allontanamento che di solito è ritornato solamente al fatto del fallimento della Weimar Republic e l'ha spiegato o oh, con il diritto del voto, sbagliato, il carattere tedesco, forse, il trattato di Versailles e altri, altri eventi emotivi. Nel tuo libro, invece, eh, invece di lasciarti influenzare da una storia della Weimar Repubblica, solamente della fine e della successiva dittatura nazionalsocialista, nazionalsocialista eh, Gustavo pone l'accento sull'ambiguità, come scrivi tu, sulle contraddizioni, e sulle azioni di persone con un loro profilo poliedrico um, il libro e, e continuo un pochino per spiegare come, come, come è scritto e, e che cosa si può leggere semplicemente e vorrei concentrarmi su dieci piccoli argomenti solamente e poi possiamo aprire la discussione al pubblico allora il libro ha una struttura essenzialmente cronologica, lungo le azioni politiche principali, a cui si aggiungono due capitoli sistematici, da un lato la storia degli ebrei e dall'altro la storia delle donne, che mi hanno piaciuto molto. Non è qui naturalmente il luogo per poter considerare tutte le riflessioni e le tesi dell'autore, tuttavia vorrei almeno indicare alcune idee fondamentali, e io ho detto più o meno sono dieci secondo me, dobbiamo limitarci, come sempre. Incominciamo con la discussione della fine della guerra. E, e, e, e Gustavo lo, spiego, lo, lo spiega così. Nell'ultimo anno della guerra in Germania la pace sociale aveva iniziato a inclinarsi. La gente scesa in strada chiedeva la pace quando allo stesso tempo il morale delle truppe, non meno che quello del fronte interno, segnò un brusco peggioramento. Questo si può leggere nel tuo libro, ti ricordi, certo, sicuramente. Io cito questo perché in un libro sulla fine della guerra, il collega Holger Haflabach, che conosciamo tutti noi, ultimamente, eh, in un libro intitolato intut Auf Messerschneider, è uscito con eh, Bechfallack eh, due anni fa, ha disegnato un altro quadro, molto più aperto, che quasi la Germania ha potuto vincere la guerra, anche in questa ultima fase. E mi sembra che questa è una spiegazione abbastanza problematica, considerando gli argomenti che ho già citato, anche gli argomenti di Gustavo, il peggioramento della situazione al fronte militare, ma anche al cosiddetto home front. E' è chiaro, la Germania aveva perso la guerra e si sapeva non solamente i dirigenti militari. Passiamo alla rivoluzione di novembre, il secondo argomento, e eh, la discussione sui consigli, il retebevegono. La domanda centrale è rimasta fino ad oggi se era un'occasione perduta. E questa discussione è anche eh, presentata da eh, Gustavo. Già a fine degli anni 60 l'interesse della storiografia tedesca, ma anche internazionale, si sarebbe spostato dalla fine all'inizio della Repubblica di Weimar e quindi sulla questione della pressione strutturale. Lo storico di Kiel, Karl Dietrich Erdmann, ha talvolta formulato in modo più estremo l'interpretazione sulla tesi di una scelta senza alternativa. No? Noi conosciamo questa frase anche adesso. Politik ohne alternativen. la Merkel è ben conosciuta per questo. Alternativlos no? è una parola che è diventata abbastanza famosa. Ma a parte di questo, Erdmann, il famoso collega dell'Università di Kiel, ha formulato in modo più estremo questa interpretazione sulla tesi di una scelta senza alternativa tra la democrazia parlamentare e la democrazia dei consigli, il rete repubblica. In seguito, nel corso degli anni 60, si, eh, ci si è ricordati dalla tesi di Arthur Rosenberg, che, che aveva già pubblicato un libro de, sulla storia nell'esilio del 35, che vi riconosceva una possibilità per i lavoratori democratici sociali per un nuovo ordine dopo la Prima Guerra Mondiale. Gustavo nel suo libro parla di una certa ambiguità nei rapporti fra i consigli e i partiti di sinistra. A ciò vorrei aggiungere la ricerca storica sulla rivoluzione sottolinea nel frattempo che la maggior parte dei lavoratori erano dominati dai socialdemocratici e identipendisti moderati, anche elementi borghesi hanno svolto un ruolo importante in questi consigli. Il rete Bewegung, i consigli, non erano, a differenza della tesi di Ertmann, precursori di una rivoluzione bolscevica, ma si consideravano portavoce locali della coalizione governativi. Quindi, Rimane dominante la tesi di Heinrich August Winkler, che è già stato citato da noi due, la collaborazione, e anche questa è la sua impressione fondamentale, e la sua interpretazione degli eventi in questo contesto, la collaborazione della socialdemocrazia con le alte, con le alte elite è andata oltre al necessario. questo è, mi sembra eh, l'impressione fondamentale che dobbiamo considerare quando leggiamo quello che eh, dici anche tu su questa fase. Passiamo al terzo punto, la tregua il trattato di Versailles. Nel tuo libro sottolinei eh, la durezza delle condizioni di armistizio e usi diversi volte l'espressione di un diktat così pesante. Allora, mi, mi, mi sembra sempre un pochino problematico di citare quel diktat senza... Di eh, eh, famosi Anführungszeichen, ma ok, lasciamo questa parte, questa è una piccola cosa. Ma il Diktat era al, al centro di una discussione pubblica, quello chiaro, al centro anche di una eh, politica di propaganda eh, iniziata dal governo tedesco, che diede vita ad un'intensa campagna eh, a mobilitare l'opinione pubblica contro una pace considerata ingiusta. Eh, Gustavo scrive giustamente a tal proposito «Leggere la conferenza di pace a Parigi, a Versailles, esclusivamente sotto l'ottica della punizione inflitta alla Germania, significa misconos misconoscere la complessità». Questo mi sembra molto giustificato. Aggiungerei, forse, oggi domina in generale un'immagine più, molto più moderata del trattato, forse non da tutti, perché adesso in Germania si sente un pochino un ritorno alla vecchia discussione eh, da parte di una nuova generazione dei storici più della destra per dirlo appartamente ma questo è un movimento abbastanza limitato per il momento ma aggiungerei per il momento domina in generale un'immagine più moderata del trattato di versailles non era un pace cartagine, cartaginese ma posizione posizionò quello si può leggere non solamente da Feldman, ma da come anche da tanti altri, la Deutsches Reich in una situazione di politica estera addirittura molto più favorevole che negli anni prima del, 14, del 1914. Passiamo ad un altro punto. Eh, Gustavo, Gustavo tratta anche il processo dell'elaborazione della Costituzione. Accena al tal proposito all'opposizione degli elementi presidenziali e autoritari da un lato e ai componenti democratico-parlamentari e motivi di democrazia diretta dall'altro. La ricerca sulla Costituzione ha ultimamente messo in evidenza che il testo della Costituzione metteva sicuramente una buona base per una politica repubblicana. Per capire i problemi politici fondamentali, perciò non basta mettere in evidenza le carenze della Costituzione, ma occorre dare uno sguardo molto concreto alla cultura politica, cioè alla storia dei partiti politici e forse ancora di più alla storia del milieu politici. Questo è diventato anche un concetto centrale per la storia politica della Repubblica di Weimar. Gustavo analizza questo tema, ma forse sarebbe stato opportuno approfondirlo ancora di più. Mi sembra un pochino che questo è un piccolo libro, un libro breve, e giustamente non si può dire, parlare di tutto in dettaglio, ma mi sembra che questo punto è rimasto un pochino aperto, quel, quel, quel problema dei milioni politici. La dissoluzione del sistema partitico, e questo è importante, era iniziato già anni prima, della crisi economica mondiale. È interessante a questo proposito che l'immagine della cultura politica si rischiasse un poco in generale negli ultimi anni. Io parlo in questo contesto del libro di Thomas Mergel sulla parlamentarische Kultur, che ha descritto il meccanismo di funzionamento del parlamentarismo e l'influenza delle forze repubblicane sotto una luce molto più chiara di come sia stato fatto finora. Allora, l'immagine è forse un pochino più ambigua in questo contesto. Un um, altro punto. Ciò che Gustavo scrivo sulla cultura del periodo tra le due guerre, la nascita della cultura di massa, il modello della donna nuova e anche le esperienze storico-sociali dell'inflazione e della crisi strutturale economica. Tutto questo si muove ad un, livello, un alto livello e offre una visione affidabile di importanti risultati della ricerca su Weimar. Si sarebbero forse potuto sottolineare di più, nel senso di Poikert, citato anche all'inizio del tuo libro, le ambivalenze della cultura di Weimar, in riferimento all'ideale della donna nuova e alla storia del ruolo dei generi, alla questione dell'americanizzazione della società tedesca alla diffusione del nuovo culto del corpo o anche al cambiamento della mentalità. Tutto questo è dentro il libro, ma naturalmente, di nuovo, in un modo abbastanza breve. No? Può essere, forse necessariamente deve essere così. Sesto punto, Gustavo tratta inoltre molto chiaramente il passaggio della scesa di Hitler da insignificante in eh, soldato della Prima Guerra Mondiale a Führer, di un nuovo movimento politico di massa in questo contesto evidenzia che Hitler, a differenza di Mussolini, aveva a disposizione, mi sembra molto importante, ben 13 anni per costruire e consolidare il proprio ruolo di capo indiscusso e indiscutibile fino al momento in cui arrivò alla guida del gruppo. Concordo, oh, Gustavo concorre con la vecchia interpretazione del politologo, ma che è rimasto importante e centrale, Sigmund Neumann, che Hitler e Strasse furono in grado in breve tempo di costruire un partito di integrazione assoluta. Un partito di integrazione assoluta. Questo naturalmente è rimasto al centro di una discussione storiografica abbastanza importante. Qual è la parola, la, il concetto giusto per descrivere la la NSDAP come partito nu nuovo e è diventato una Volkspartei un partito popolare eh, sulla base di questa integrazione assoluta o piuttosto una integrazione negativa come Hans Mommsen eh, ha presentato il suo argomento tanti anni fa questo è rimasto una questione aperta come sembra a me prossimo punto la storia economica e sociale molto validi, mi sembrano i passaggi in cui Gustavo tratta la storia dell'economia e della società. E' tutt'altro che è un caso che l'agricoltura, ho citato i suoi titoli che ha pubblicato all'inizio di questa sessione, assuma qui un ruolo particolarmente importante. Il settore primario era egemonizzato dalla piccola, come scrive, ma influente classe dei proprietari terrieri Gustavo vide molto tracce di un capitalismo organizzato e anche del cooperativismo nel senso tedesco. Secondo lui ha avuto forse i suoi successi più significativi nella Germania, della prima dopoguerra, in cui ricollegandosi alle riflessioni di Heinrich August Winkler e di altri, anche se forse, come sembra a me, l'interpretazione più recente lo formulerebbe in modo più cauto. A me sembra che questo concetto di uh, organizzata capitalismus, la parola di Hilferding, è un pochino, molto meno presente nelle discussioni e forse anche fino ad un certo punto si può dire anche sbagliato per veramente spiegare le strutture dei rapporti fra... L'economia nei diversi settori e la politica nella Repubblica di Rama. È stato quasi una mora di parlare di questo fenomeno per un lungo tempo, ma la parola è, non, è, non, non, non è più usata per, per motivi che dobbiamo forse discutere un pochino. Di. Eh, un altro punto. Eh, secondo me Gustavo riesce molto bene a includere nella sua interpretazione anche la ricerca molto differenziata su Stresemann, allora sulla politica estera della Repubblica di Weimar. Stresemann è stato soprattutto un fervente patriota, come scrive, che metteva il bene della sua patria al di sopra di qualsiasi altra valutazione. E, e cercò di mettere in pratica questa posizione in modo costruttivo nelle negoziazioni con politici francesi, mentre a partire dal 1930, allora dopo la scomparsa di Strismann, il governo tedesco perseguiva ormai solo obiettivi negativi. E con questo ritorna un'altra grande discussione sulla politica estera, se c'era una continuità fra eh, i, i governi sotto la guida di Strismann e quelli che sono, eh, e, e quelli dopo. Mi, mi sembra che questo è un argomento molto chiaro che, che eh, metti, mette un'enfasi sulla differenza fra questi due periodi. Come ho già detto, eh, ho apprezzato molto i due capitoli Essere ebrei a Weimar ed Essere donna a Weimar. In queste due parti Gustavo mostra la poliedrecita delle esperienze di questi gruppi, della loro accesa sociale e culturale da un lato, della costante discriminazione e addirittura delle sconfitte dall'altro. Per gli ebrei in Germania ciò significa che la Repubblica di Weimar segnò una nuova tappa nell'integrazione all'interno della società tedesca, ma soprattutto che l'immigrazione di ebrei orientali contribuì a tenere viva l'immagine tradizionale dell'ebreo. In aggiunta, sorse una galassia di gruppi di gruppo grandi e anche piccoli dell'antisemitismo che in parte avevano carattere di massa. E come ho detto, mi sembra che questi capitoli non sono solamente un'aggiunta, ma sono centrale per una comprensione del, non solamente della cultura, ma anche della cultura politica eh, della Repubblica di Weimar, e eh, eh, mi hanno piaciuto molto. Concludendo, un ultimo punto, torniamo al fallimento della Repubblica. Eh, Gustavo riassume giustamente queste discussioni. Il governo Hermann Müller, allora l'ultimo governo repubblicano, cade sulla questione dei sussidi di disoccupazione e la grande stampa liberale e borghese metteva l'accento proprio sulla colpa della SPD e la sua disunione interna. Ma Gustavo sottolinea giustamente che dietro c'era molto di più, lo cito, c'era molto di più. La debolezza interna del gabinetto Müller Aveva evidenziato la rottura delle colonne portanti della Repubblica. Il patto, è, fra di quelli, il patto sociale fra industriali e sindacati, l'accordo fra socialdemocratici cattolici e democratici moderati. Con ciò segue l'interpretazione di Heinrich August Winkler, di nuovo che a me sembra fondamentale come una, un punto di riferimento, no? di continuo, gli artefici del cambio di potere stavano alla destra del campo governativo. Generalmente Gustavo spiega il successo del movimento so nazionalsocialista in questi mesi con la capacità di mobilitazione e la dinamicità di un movimento ben organizzato e aggiunge, aggiunge il movimento si presentò con un programma apparentemente compatto, vantava di essere l'attrice di una rigenerazione quasi cartacea. Scusate, e l'idea di Hitler come un padre della patria. Un'immagine che Hitler potesse essere il salvatore della patria, si può leggere anche in questo libro. Come Kershaw, insieme con Kershaw, postula che il mito del firo costitutiva un collante fondamentale della Germania nazionalsocialista. Questo mi sembra molto convincente, ma forse, forse è importante aggiungere le riflessioni di Sven Reichert sulla prassiologia, che è stato al centro di una discussione abbastanza fervente negli ultimi anni, 10-15 anni, del nazionalsocialismo in questa fase. Il movimento, secondo, questi, secondo questa interpretazione, diventa un dinamismo perché coinvolge le masse nelle pratiche di un movimento che sviluppa un violenza senza limite. Nella discussione sulla fine della Repubblica, Gustavo si posiziona anche con l'interpretazione classica eh, di Karl Dietrich Bracher, Significa che con il cancelliere Papen si entra in una nuova fase storica. Comunque, al, contra al contrario di Ian Kershaw, Gustavo non crede si possa dire che il 30 gennaio 1933 sia in senso stretto la conclusione della parabola della Repubblica, aggiunge occorrevano ancora alcuni passaggi verso la dittatura. In Germania possiamo considerare il periodo, come scrive, di transizione davvero concluso solo con la morte del presidente Hindenburg il 2 agosto del 34. Con la loro politica di Gleichaltung, il livellamento, i nazionalsocialisti assunsero in modo prevalentemente pacifico il controllo di tutte le forme associativi presenti in Germania in tutti i settori. Dall'economia, alla cultura, alla ricreazione. L'ultima frase di Gustavo, cito, aveva inizio una nuova breve e tragica fase della storia tedesca. L'ultima frase da parte mia. Il libro di Gustavo rappresenta una breve e scorrevole introduzione della storia della Repubblica di Weimar. Considera sia i dibattiti degli storici recenti e meno recenti e offre un eccellente orientamento attraverso la letteratura sull'argomento. È naturale che le discussioni continueranno, come abbiamo dimostrato stamattina. Sarebbe importante se si potessero considerare ancora di più anche le dimensioni transnazionali della storia di Weimar in una seconda edizione, come speriamo. Oggi predomina la nuova immagine di Weimar, mostra il volto di... di Girano di un'epoca in cui stili di vita urbani elementi patriottici conservativi, la cosiddetta Heimat convivevano una, uno accanto all'altro, ma anche contro l'altro. Allo stesso tempo fiorirono idee umanistiche e visioni socialiste di un futuro pacifico, ma anche razzismo popolare e antisemitismo. Proprio questi contraddizioni potrebbero avere come effetto che l'interesse alla storia di Weimar rimarrà anche nel futuro, almeno lo spero io, po poiché queste contraddizioni sono ancora parte delle nostre proprie esperienze nel presente e sono al presentismo di un altro tipo e concludo qui e grazie a questo bel libro a Gustavo. E possiamo forse aprire adesso la discussione e tramite il chat o potete alzare eh, la mano come volete per co continuare la discussione eh, ovviamente non faccio una, una contro... intanto volevo ringraziarti hai letto il libro con grande attenzione eh, non faccio assolutamente una controreazione, tutti i punti che tu hai sottolineato sono importanti e anche le, e anche le osservazioni molto attente e, e, e che tu hai fatto mh, sono condivisibili volevo se mi prendi solo un accenno a un aspetto secondo me molto importante nell'organizzazione nell del mio libro che vorrei sottolineare. Eh, è vero che io non ho dedicato ehm, l'attenzione che normalmente negli studi sulla storia della Repubblica di Weimar è, è dedicata al nazionalsocialismo e a Hitler. Questa è una scelta... Cioè, mentre per esempio non so, sulla Costituzione tu dici giustamente si poteva approfondire di più, si poteva arricchire di più, certo eh, ho dei limiti come dire, anche di tipo tecnico, non sono un giurista, non sono un costituzionalista, quindi mi sono così soffermato sugli aspetti a mio parere più importanti, probabilmente tra, tralasciando o mettendo in, in, in, in ombra Altri Così come anche sul, sugli aspetti della cultura a lungo mi ero domandato, mi ero chiesto se valesse la pena di fare, di non fare o di fare un capitolo a sé stante dedicato al tema della cultura di Weimar eh, e anche lì poi mi sono, mi sono eh, fermato anche perché... Eh, come dire le dimensioni altrimenti rischiavano di scappare da tutte le parti perché i temi sono, lo hai detto anche tu, molto e molto articolati la scelta sul nazionalsocialismo è una scelta voluta diciamo fortemente magari, magari sbagliando mh, perché eh, appunto eh, ritengo, ho, ho ritenuto che mettere come dire eh, in evidenza proprio l'abbastanza ridotto spazio che io dedico a hitler e al nazionalsocialismo per me significava far capire al lettore e mi sembra anche dai tuoi dalle tue osservazioni puntuali che questo tu lo abbia capito far capire al lettore che non è tutto lì che la questione di weimar non sta tutta in hitler e nel nazionalsocialismo e nemmeno sta tutta nella eh, nei motivi per i quali il nazionalsocialismo ha successo tra il 30 e il 33 lui, Hitler e la NSDAP e non altri l'era Eugene, Eugene Jones che tu, in quel bellissimo libro che non conosco ancora, lo leggerò non sapevo che fosse uscito grande esperto di German right eh, ci, avrà, avrà sicuramente dimostrato in questo libro che c'erano ben altri movimenti molto più forti, molto più solidi pensiamo allo Stalhelm oppure pensiamo... A, a, fer, a, a, a ferbende come il Reichsland Bund, che avevano milioni di iscritti, eccetera. E quindi questo è un aspetto eh, che vorrei sottolineare perché, mh, perché mi, sembra, mi sembra importante nella, nella scelta che io ho fatto. E vorrei anche dire, non perché è, è fra le persone che, assist, eh, che assistono alla, a questa, questa nostra discussione, ma perché lo credo veramente, che il libro... Piccolino, ancora più piccolo, molto più piccolo del mio, di Giovanni Bernardini su, sulla conferenza di Parigi, mi, abbia, mi sia stato utilissimo, estremamente utile e lo ringrazio qui, ne ho l'occasione pubblicamente, perché eh, mostra esattamente quello che eh, Christophe ricordava prima, nel suo punto 3, eh, cioè che in realtà la conferenza di pace è molto più complessa. È molto più eh, articolata ambiziosa e anche ambigua rispetto alla sola questione della, della, della Germania della questione tedesca vedo che Giovanni Bernardini si commuove naturalmente scherzando ma l'ho detto lo dico con molta <ride> vedo una chat eh, lo, lo dico con molta ho letto a, molte altre cose su su, su Parigi ma sei stato veramente cruciale e l'altro aspetto che, a cui volevo fare cenno è Quello relativo all'osservazione di, di Christoph sulla sull capitalismo. Forse è vero che, che questo, questa categoria è stata un po' sopravvalutata, è forse un po' invecchiata, eh, ed è stata di moda un po' di tempo fa. D'altro canto, anch'io sono di un po' di tempo fa. Eh, le mie letture su come dire le mie letture sulla, su, sulla storia della Repubblica di Weimar partono negli anni nella, nella, seconda, nella seconda metà degli anni 70 e, e, e sono arrivate fino a quando ho scritto il libro quindi come dire ci sono fasi momenti non ho certamente potuto rileggere tutti i libri che avevo letto dalla metà degli anni 70 ad oggi eh, per scrivere questo libro e a suo tempo e non ho seguito il dibattito più recente è colpa mia eh, la come dire la prospettiva, la, la, la proposta di, eh, di, di questa categoria del, del capitalismo organizzato mi era molto piaciuta. Questo per, per spiegare magari anche a qualche giovane storico in, in, in Fieri che assiste a questo incontro, che gli storici poi devono fare i conti con i loro limiti, con le loro capacità, con le loro letture, con le loro idiosincrasie. E, e certamente am, am, ammetto che anch'io ho trattato di Weimar perché sono preoccupato sono attento della questione come dire di legare Weimar la crisi della democrazia di Weimar con la crisi della democrazia di oggi. Tutto qui. Non so come procediamo adesso. Eh. La discussione a tutti. Io ho visto che Brunello aveva inserito qualcosa nel chat. Posso, posso sì. rispondere, rispondere? Allora, Brunello, sì. mi, mi, mi, permette, Brunello mi, mi pone due domande. La prima è eh, si può dire, forzando ovviamente, che Weimar fu assassinata dalla crisi del 29? Brunello Mantelli, dico perché. Cioè, senza la crisi avrebbe potuto consolidarsi? Punto di domanda. Rispondo a questa subito. Eh, sono abbastanza d'accordo. Anche se mh, la storia appunto non si fa con i sé, ma si fa con gli eventi che si susseguono e che si accavallano, io sono sempre stato fermamente convinto che la crisi, la crisi economica del 29 abbia accentuato e aggravato problemi strutturali che erano nell'essenza nel, nell stessa, nei, nei tratti salienti, diciamo così, della Repubblica di Weimar, eh, in maniera eh, decisiva. E allo stesso modo, in maniera decisiva, sono convinto che la. Le, il deserto sociale provocato dalla crisi del 29 abbia, eh, abbia favorito, sia stato uno degli elementi che hanno favorito l'avvento, eh, il successo del nazionalsocialismo. Il secondo quesito che poneva Brunello era, eh, anche qui esagerando, forzando, si può fare a meno della cons considerazione che, virgolette, senza Mussolini, niente Hitler, chiuse, virgolette, per comprendere la specifica fine di Weimar, eh, sì, di recente ci sono, sono state numerose le pubblicazioni interessanti e importanti che mettono in, in luce il nesso tra Mussolini e Hitler il nesso di tipo ideale, il nesso di tipo ideologico, il nesso di tipo anche personale, fattuale e sono anch'io convinto che eh, Mussolini sia stato per Hitler un, un modello, un punto di riferimento sicuramente molto molto molto importante. E poi, eh, senza non ci sia stato, questo è, è difficile da dirsi. E, ecco, avrei risposto a queste di, di, di Brunello che sono specifiche. E poi non so se c'è qualcuna. Eh, sì, ci sono altre altre domande. Una di Gabriele a cui in parte hai già risposto. Eh, Gabriele ringrazia per la presentazione. Eh, legge nel, nel tuo libro, un invito a tornare alla fatticità della storia come antidoto contro le metanarrazioni e gli eccessi interpretativi su Weimar come metafora. Eh, hai richiamato il fattore umano, ma eh, Gabriele è stato sorpreso nel non trovare nel tuo bel libro eh, un capitolo dedicato agli intellettuali e agli esponenti delle culture scientifiche che pure compaiono frequentemente nella ricostruzione. Si chiede come mai se una scelta editoriale o un riflesso di, una, di un approccio refrattario agli approcci culturali. Era in parte anche una delle mie domande, ma eh, forse a questo hai già, hai già risposto. No, no, non, sì, appunto, non, è aff, non sono affatto refrattario, o meglio, mi spiego meglio. Sono un po' refrattario agli studi, soprattutto anglo-americani, bellissimo il libro, di, eh, sintomatico il libro di, di Weiz, eh, tradotto da Inaudi, e ristampato lo scorso anno con delle aggiunte, molto bello in sé, ma come dire, secondo me non si può rinchiudere o circoscrivere la tematica di Weimar alla storia culturale e quindi mi sono come dire, anche se ho a lungo, eh, ho tentennato rispetto a, a scrivere un capitolo dedicato agli aspetti culturali propriamente, alla fine non l'ho scritto, ma se avessi scritto questo articolo avrei come dire, eh, avrei sottolineato queste contraddizioni eh, spaventose che ci sono dentro alla cultura di Weimar. Eh, Cristo faceva accenno, per esempio, al nudismo, alla körperkultur, alla, alla, alla, alla cultura del corpo, alla cultura dello sport. Beh, questa era di destra e di sinistra, di sinistra e di destra. Cosa era? Non necessariamente era nasce come una cultura di sinistra e poi si viene presa dalle destre voglio dire è, e ci sono delle contraddizioni spaventose noi abbiamo il Bauhaus da una parte e poi abbiamo il kitsch Weimariano che è eh, ricordo quel vecchissimo, bellissimo lavoro della Brenner, Hildegard Brenner sulla politica culturale de, del nazismo pubblicato da Inaudi eh, scusate, dalla terza se non sbaglio, nei primi anni 70 sparito ma secondo me è importantissimo, in cui questa studiosa storica dell'arte, la Brenner, metteva in, in, in luce questa contraddizione tra il, il Kitsch-Fölkisch che c'era nelle case di Weimar, i libri che si leggevano, le riviste che la gente leggeva, come la, la, la Gartenlaube o cose del genere, da una parte, e dall'altra le sperimentazioni più estreme e più... Eh, ardite eh, del Bauhaus o, o, o, o, di, o di Toller o, di, o cose del genere quindi avrei scritto forse un capitolo che metteva in evidenza proprio eh, soprattutto questo aspetto ehm. Brunello Camera perché l'accettazione tedesca della democrazia è stata così bassa dopo la prima guerra mondiale in contrasto con l'accettazione della seconda guerra mondiale e, è una bellissima domanda e, ma tra la prima e la seconda tra il primo dopoguerra e il secondo dopoguerra c'è stata la crisi di Weimar e c'è stato il nazionalsocialismo. Allora, mentre nel 1918-19 era molto difficile pensare di trovare agganci di tipo formativo, culturale, di tipo repubblicano-democratici in un paese che non aveva mai conosciuto la democrazia e la repubblica, beh, dopo la seconda guerra mondiale, è altrettanto vero che la conoscenza del della Repubblica era stata per certi versi fallimentare, cioè la Repubblica di Weimar che dopo il 1945 tutti volevano eh, evitare di, di che si commettessero gli stessi, gli stessi errori eh, tragici, però c'era la consapevolezza che non c'era assolutamente alternativa nel 1945 se non quella di una Repubblica democratica. Poi l'adattamento delle dell elite, degli intellettuali e anche dell'opinione pubblica, della gente comune alla democrazia, questa è stata un'altra un questione dopo il 1945, molto, molto complessa e molto articolata. Eh, Brunello dice: Non citi Charles Mayer, eh, È vero, devo dire la verità che questo, quel libro lì di Charles Meyer, ci sono alcuni libri nella vita che uno non li digerisce, e il libro di Charles Meyer io non sono mai riuscito a, confesso la mia ignoranza, non sono mai riuscito come dire a, a metterlo a fuoco veramente, è un lavoro importantissimo ma tu viene sempre citato e stracitato e io non l'ho citato, non l'ho citato. Maurizio ti rimando la parola perché non... Okay, voglio... Sì, C'è una domanda di Carlo Spagnolo che chiede l'UMI sul peso che, che attribuisce alla crisi del 29-30 nel fallimento di Brüning e se il giudizio su di lui debba essere totalmente negativo. Eh, intende alludere alla crisi internazionale e alla divisione tra Regno Unito, Stati Uniti e Europa, continentale che ha ripercussioni vaste, specie nella perdita di fiducia nella politica estera e nelle implicazioni sì. per la politica economica. Sì, io Carlo, sì, giustamente. Io faccio un cenno quando parlo della. cioè, faccio un cenno più volte quando parlo del grande problema della, delle riparazioni, e che è un problema che si trascina eh, per anni, per tutta la prima metà degli anni venti, ma che in realtà continua anche nella seconda metà degli anni venti, sebbene poi in questa seconda metà degli anni venti siano delle luci che prevalgono sicuramente sul, sulle nubi eh, faccio cenno eh, richiamandomi per esempio all'abbastanza recente libro di, eh, di Tuz di Adam Tuz sulla su, sulle conseguenze economiche di Versailles sulla, sulla que questioni dell'economia globale post-Versailles faccio cenno al fatto che è forse una delle più gravi eh, colpe di Versailles, ma sarebbe forse antistorico eh, attribuirle, attribuirle a Versailles, eh, è quella di non avere pensato ai problemi economici, cioè eh, globali. Eh, eh, Keynes è una, voxclama, è una voce che chiama nel deserto, No, lo leggono tutti ma non lo ascolta nessuno cioè nessuno davvero seriamente propone o trova un terreno d'accordo su una sorta di Bretton Woods nel 1919 20-21 se ci fossero stati quei meccanismi se si fossero pensati quei meccanismi di regolazione dell'economia internazionale che poi sono stati realizzati dopo il 1945 almeno nel mondo occidentale le cose sarebbero probabilmente andate in modo diverso, ma non potevano evidentemente andare in altro modo, perché, eh, perché il nazionalismo non era morto con la Prima Guerra Mondiale, anzi, aveva raggiunto il suo acme proprio quando la guerra finisce. Paradossalmente, purtroppo, è così, secondo me. Eh, Brunello Mantelli torna su Maier sì. ehm, perché... e chiede appunto se se riesce sì, ai contenuti sì. o alle tesi eh, mi pare che ah, abbiamo no. a che fare con l'organizzata del capitalismo no, non c'è dubbio è, è, è, dentro al medesimo, è dentro al medesimo solco per certi aspetti della questione dell del capitalismo organizzato, il grande libro di Mayer, quello che io intendevo dire è che è un libro che mi è sempre, è sempre sfuggito a una mia piena comprensione storiografica, cioè l'ho letto due o tre volte nel corso del della, della mia vita eh, e, e poi eh, come dire mh, è, sta dentro lì ecco non, non l'ho citato per questo motivo insomma. forse vale la pena leggere Winkler di nuovo ma non solamente il, il, la sintesi ma i tre volumi sulla storia della, sì, eh, della classe operaia della classe operaio, certo. no? che, che hanno tutto dentro, anche la discussione su, su Maya, ma eh, il, il, il, quando anche Winkler era ancora affascinato del concetto di del capitalismo. Adesso lui non, non ne parla più, ma eh, nei libri degli anni Ottanta si trova una discussione approfondita esattamente di questo fenomeno. Sì, sì, certo. Eh, Andrea Donofrio mi chiede, posso rubare la regia a Maurizio? Andrea Donofrio mi chiede, come spieghi la refrattarietà ancora oggi di una parte della storiografia italiana di cogliere Weimar nella sua originalità, piuttosto che come parentesi storia di un esperimento iniziato male e finito peggio, ancora in manuale di storia contemporanea degli ultimi anni, su Weimar ci sono capitoli da Weimar a Hitler, paragrafi come le fragili radici di Weimar, la parentesi Stresemann, l'avvento di Hitler, insomma un'interpretazione e poi qui la chat non prosegue, ma insomma eh, mi sembra che la posizione di Andrea sia molto molto chiara. Eh, me lo spiego per il fatto che in Italia, come per la gran parte del, del, della fotografia internazionale e dell'opinione pubblica della, della recezione internazionale di Weimar, Weimar è una parentesi. Weimar è soltanto ciò che precede e bisogna cercare di capire perché da Weimar c'è Hitler, appunto, classicissimo da Weimar e Hitler, è il titolo del bel libro, importante libro di project de, degli anni 80 e non so se il mio libro avrà temo di no un successo tale un impatto tale sulla sull'astrografia italiana da indurre come dire un po' a cambiare eh, posizione in questo senso temo di no eh, però io mi sono proprio eh, mi sono proprio eh, pro, proposto di andare contro quella eh, contro quella lettura così di in voga, così diciamo in, in, in voga da molti e molti anni. Eh Carlo, spagnolo poi torna a Brüning, ehm, perché la sua domanda era dovuta all'impressione che il tuo giudizio sia negativo su Brüning, e vorrebbe capire meglio eh, come vedi Brüning, data la rilanza del Centrum per la tenuta di Weimar. Sì, anche qui. Ringrazio Carlo per la precisazione ulteriore. Anche qui, certo, la mia valutazione su Brüning è una valutazione complessivamente negativa eh, perché non, non, prob probabilmente il, il fattore, a mio parere, più negativo diciamo, di Brüning è quello di non essere riuscito a contrastare eh, la la deriva del Presidente Hindenburg, ma come si sarebbe potuto fare, altrimenti non, non saprei. E il Zentrum non, non è Brüning, o Brüning non è il Zentrum, lo è in quel momento tra il 30 e il 32, ma anche se molto brevemente eh, nell'ultimo capitolo del libro sottolineo il fatto che il centrum vota. E il suo voto è decisivo la conversione in legge delle ordinanze dell'ordinanza sul, sullo stato d'emergenza successiva all'incendio del reichstag e quindi eh, e quindi eh, è, e quindi il ruolo del centrum è molto molto importante però qui io direi che brüning nel 33 è ormai fuori da quello che io ho potuto capire e c'è soprattutto il Monsignor Cas che è il più importante esponente. Fioccano le domande, Assunto Esposito vorrebbe qualche indicazione in più anche di carattere bibliografico sulla uh, grande questione della continuità o meno della politica estera di, estera di Weimar con il periodo successivo, e aggiunge in seguito anche una richiesta di approfondimento su Stresemann E poi un'ulteriore domanda di Brunello Mantelli. Allora, per quanto riguarda la collega Esposito, eh, io mi sono... Ecco, ho visto che, che, che Christophe all'inizio ha, ha, ha, ha detto che ci sono alcuni nuovi titoli sulla politica estera di Weimar, che io, ripeto, non, non potevo conoscere. Eh, io mi sono molto basato sui lavori di Peter Krueger, che sono lavori eh, vecchi da un punto di vista anagrafico, e risalgono, se non sbaglio, agli anni 80, alla seconda metà degli anni 80, grosso modo, ma sono dei lavori estremamente importanti, eh, eh, estremamente importanti eh, dal punto di vista delle conoscenze sull'evoluzione della politica estera di Weimar. Non mi risultava, sinceramente, che dopo, io non sono uno studioso di storia della politica estera o di storia delle relazioni internazionali, come, come è ben noto, non mi risultava che ce ne siano stati che eh, ci siano stati altri lavori particolarmente importanti e nuovi. Eh, il punto della continuità o meno della politica estera di Weimar è, eh, secondo me, mh, da ricercarsi più che altro nel ruolo che svolgono eh, i, i Bülow e i Weizsäcker, che sono i segretari di Stato nella fase finale, terminale del, del governi, dei governi eh, presidenziali che tra, transitano anche loro nel, poi nel regime nazionalsocialista e svolgono dei ruoli molto, molto importanti e non, non saprei andare oltre eh, Brunello, quanto pesò sull'idea di Weimar come evoluzione deformata, abortita, tradita tra virgolette, l'idea bolscevica e leniniana degli inizi poi passata nella storiografia di orientamento comunista, come internista e poi post-cominternista, che la rivoluzione bolscevica si potesse salvare solo se scoppiava la rivoluzione in Germania. Io sono, sarei più radicale, se non ho capito male la domanda di Brunello, sarei più radicale rispetto eh, a lui. Io sono diciamo abbastanza convinto mh, che, mh, nel 18-19 non ci sia stata nessuna rivoluzione e quindi come anche ricordava Christoph, il movimento dei, dei consigli è saldamente dall'inizio alla fine nelle mani della SPD, la stessa USPD, i social, socialdemocratici eh, massimalisti diremmo all'italiana non ha posizioni di tipo rivoluzionario, io non credo che... Sul funzionamento della Repubblica di Weimar in sé per sé abbia pesato questa fase rivoluzionaria o, o non rivoluzionaria iniziale, pseudo rivoluzionaria iniziale, ha sicuramente pesato nella, nella ricezione di Weimar e nella strumentalizzazione che di quella vicenda del 18-19 si è fatta negli anni della Repubblica, soprattutto da parte delle destre. C'è questo tema dei dei traditori di novembre, questo tema della, eh, della leggenda della pugnalata alla schiena, percorrono tutta la storia della Repubblica, dall'inizio alla fine e sono invenzioni, assolutamente invenzioni, che hanno però funzioni politiche assolutamente eh, assolutamente eh, eh, cruciali. Vedo che Brunello, infine, è d'accordo con me. Per, per quanto riguarda Assunta, chiedeva ancora qualcosa su Stresemann, sinceramente non, non saprei a memoria in questo momento. Eh, C'è stata una biografia di, eh, di Stresemann abbastanza recente, dei primi anni 2000, se non ricordo male, non ricordo in questo momento l'autore. Forse mi può aiutare Christoph. Che... Mm. Ci sono diverse, ma l'ultima mi sembra di quella di Karl Heinrich Pohl, di chi di Paul, esatto, sì, avevo letto quella, avevo letto, e è una figura anche questa estremamente interessante, con queste sue ambiguità, con queste sue contraddizioni, rispecchia in maniera pur, tragicamente eh, centrata, diciamo così, le contraddizioni proprio della Repubblica. Eh, mi fermerei un attimo per un goccio d'acqua. <ride> sì, forse c'era un ultimo ultima richiesta di Brunello Mantelli riguardo... è arrivata anche un'altra un'altra è effettivamente d'altra parte credo un che canto... Brunello... stiamo, stiamo un po' rilassandoci, credo che Brunello stia scrivendo anche lui una storia della Repubblica di Weimar per cui <ride> non vorrei dargli troppi <ride> sto scherzando naturalmente con lui, perché ci conosciamo da, da tantissimi anni e, e il, bi il bilateralismo di Schacht domande, domanda Brunello aggiungendosi Assunto esposito era compatibile con una democrazia politica e immagino che Schacht si, che si richiami Brunello al, al piano di Schacht del 34 sul bilateralismo eh, nella politica commerciale che è molto molto importante eh, che è molto importante eh, nella, infatti lui scrive Neuer Plan e nella, nella, poi nella, nella politica estera nazionalsocialista e nella politica economica del nazionalsocialismo per esempio nella costruzione dell'autarchia o di una pseudo autarchia di tipo agra agrario e, e Schacht eh, che io sappia, elabora questi suoi progetti dopo che è diventato ministro. Per lo meno li porta alla luce dopo che è diventato ministro. E Schacht è una di quelle figure molto importanti che accompagnano l'avvento la, al potere di Hitler nel gennaio del 33 e, e che scommettono: eh, non è l'unico. Un'altra figura tragica è quella di Scherin von Krosich che fu ministro fino alla fine praticamente, eh, delle finanze se non ricordo male in questo momento e accompagna questa, questa idea che si potesse domare, addomesticare e utilizzare Hitler e il suo, eh, il suo movimento. Questo è, è uno dei grandi problemi della destra tedesca degli anni di Weimar e, ed è un problema eh, su cui la destra tedesca avrebbe forse dovuto fare anche più... Eh, più eh, più riflessioni autocritiche dopo il 1945. Io mi fermerei qui, se non ci sono altre. Sì, magari aggiungo una io legata eh, un po' alla, diciamo così, alle riflessioni del direttore rispetto a questa fioritura, a questa bibliografia così ricca che naturalmente segue anche eh, diciamo così, le, le necessità legate agli anniversari, alle celebrazioni. Eh, ecco, mi chiedevo, ti chiedo che cosa ci possiamo aspettare rispetto alla revisione, alla rilettura di paradigmi interpretativi eh, consolidati fin qui, da questa stagione di studio che ovviamente sta dando i frutti proprio in questi mesi, eh, lo hai detto, non hai avuto modo di leggere tutto, di vedere tutto, però cosa ti immagini che possa cambiare nella lettura eh, di Weimar stratificata nel corso degli ultimi decenni? Mi, mi ha colpito in senso molto promettente eh, mi, hanno, mi ha colpito la presenza nella carrellata che ha fatto Christophe all'inizio di nuovi titoli che sono usciti in contemporanea o successiva immediatamente dopo il mio, eh, il mio libro è uscito nel giugno, in pieno, in pieno lockdown, eh, all'inizio di giugno eh, mi ha colpito questa forte presenza di, di titoli quindi di studi eh, su aspetti globali, sulla sugli intrecci globali, sugli intrecci internazionali, lo stesso Christoph, eh, se non ricordo male, ha curato un volume, un'antologia che, che ancora non, non conoscevo e questo mi, mi sembra molto, molto interessante perché eh, porta Weimar, anch'io forse sono rimasto, essendo italiano, sono, sono molto attento alla tematica della, eh, del confronto tra Italia e Germania, tra... Eh, tra Regno, eh, Regno d'Italia e Repubblica nel, nel dopoguerra. E forse l'apertura eh, a queste tematiche più globali, che non è semplicemente moda, eh, è probabilmente un, un, un, un aspetto molto positivo del futuro. È probabile che gli studi eh, più re, prossimi, futuri su, su Weimar si concentrino molto su questi aspetti. Eh, Vittorio Curzel mh, chiedeva se c'è qualche specifica presa di posizione eh, nella Repubblica di Weimar sulla questione sul Tirolese, a, a mia conoscenza, la questione sul Tirolese gioca un ruolo molto modesto nella politica estera della Repubblica di Weimar, però non così modesto, nel senso che la questione sul Tirolese sta dentro a, a un più generale eh, contenitore che riguarda il che fare nei confronti delle minoranze tedesche eh, che più ancora numerose che prima del 1918 adesso stanno fuori dai confini del Reich, in particolare i tre, eh, quasi 3,5 milioni di, di tedescofoni nei sudeti e i tedeschi che rimangono nella Polonia, nei, nelle province occidentali, del, orientali del Reich che passano alla Polonia, eccetera. Quindi den, dentro a, a questo contenitore più, più vasto... Stresemann in particolare, quindi così do anche una un'aggiunta di risposta ad Assunta Esposito, è una, svolge un ruolo molto importante nel eh, favorire i rapporti, i contatti, nel sostenere, nel eh, sollecitare eh, come dire, i, i legami tra queste comunità di Volksdeutsche, come, come poi verranno chiamate dopo il 1933, con il Reich. E, e questo è sicuramente uno dei motivi che spiega questo squilibrio fortissimo tra, eh, nella politica di Stresemann, tra la politica verso l'Occidente e la politica verso l'Oriente. Eh, Stresemann fa l'ocarno, ma Stresemann è sempre stata imputata, diciamo, dalla storiografia internazionale, da, da sempre. Eh, ricordo per esempio uno studio di Bernd Martin che addirittura portava... Eh, in, nel titolo da Stresemann a Hitler, continuità o discontinuità, punto di domanda, un libro degli anni Ottanta, eh, che questa mancata Versailles orientale, scusate, Locarno orientale, cioè questo mancato accordo con Polonia e Repubblica Cecoslovacca, sia stato poi uno degli elementi di indebolimento della politica estera di Weimar-Tukur e su questo sono piuttosto d'accordo e quindi credo che, da, che, che dentro a questo contenitore ci stia, ci stia eh, anche la questione su tirolesi che aveva un'importanza decisiva per l'austria ma nell'economia della politica estera tedesca inevitabilmente giocava un ruolo molto più, eh, più modesto c'è infine una, una domanda che non è una domanda ma una Provocazione, forse, eh, rispetto all'opportunità di, di fare uno studio sul mito della rivoluzione tedesca e sui danni che, che ha provocato ehm, e che dovrebbe fare un qualche collega che abbia gli strumenti giusti per leggere fonti del genere. E, e quindi è una domanda proposta rivolta in particolare ai colleghi più, più giovani. Eh, sì, sì, è un suggerimento molto, molto eh, utile e molto giusto da parte di Brunello. Parte mia non, non ho intenzione di studiare questo tema, che però è sicuramente molto importante. Eh, sto lavorando ad una biografia di Guglielmo II e quindi mi sta prendendo <ride> abbastanza. Una, sarà una, non sarà una grande biografia come quella di Roel, tre volumi per 2500 eh, pagine complessivi o 2700 pagine complessivi. Ma sarà, una, sarà una, una, un, un lavoro, sarà il mio prossimo lavoro. Mm -hmm. Eh, eh, abbiamo anche la seconda, la, la seconda edizione del tuo libro di Weimar, con tutte le aggiunte di una discussione approfondita eh, che, che, che abbiamo eh, tenuto oggi. Eh, mi sembra che sì, il, sì. Il, il tema è centrale, non è solamente centrale che, che quasi brucia, eh, è un tema sì, sì. e, e forse non dobbiamo dimenticare un fatto. Il, il collega Gert di, adesso di Friburgo anche nell'anno scorso ha pubblicato un, un libro eh, sul, eh, sul tema del trauma della società tedesca dopo la sconfitta sì. del 18 e, e l'altro giorno mi ha scritto che tutti, i, tutti, questa prima edizione è, è, è, è, è, è, è riuscito a vendere tutti i libri che va bene per lui ma che forse è un segnale che dobbiamo parlare meno della rivoluzione dell'inizio della Repubblica di Weimar ma invece della sconfitta militare che quasi ha dominato l'atmosfera politica per diversi motivi, anche propagandistici, naturalmente, della Repubblica e, e, e della cultura politica, per una lunga fase dopo il 18. Ma questo è solamente uno dei tantissimi argomenti che possiamo sì, sì. approfondire, sicuramente dobbiamo farlo. Sì, sì, sicuramente. Eh. Per quanto riguarda una seconda edizione, ovviamente dipende dall'andamento della prima, eh, come ho detto il libro è uscito in lockdown e stiamo mm. più o meno mm. continuando a starci più o meno in un lockdown non ho la più pallida idea se abbia un qualche mm. riscontro mm. Di, di vendite, me lo auguro certo eh, quella lista di libri che tu hai presentato all'inizio e che sicuramente è una lista sarebbe una lista anche più lunga di nuove pubblicazioni che stanno uscendo che sono appena uscite, che usciranno entro quest'anno o entro il 2021 mi solleticherebbe un po' a riprendere, a riprendere in mano nuove, questi nuovi studi che io inevitabilmente non ho potuto leggere. Ci penseremo. C'è un tratto comunque anche la, la richiesta di Brunello Mantelli eh, rispetto alla possibilità di, di avere quella la lista di recenti uscite. Eventualmente la faremo circolare... Brunello, su di questo c'è il libro di Bogespart eh, esattamente sull'effetto della Dolstrauss leggende sulla politica cultura, uscito mm. quasi dieci anni fa. Questo non lo conoscevo. Uh, bene, Pos penso che dobbiamo anche dare un pochino, un pochino di tempo adesso il libro. A, a Gustavo ha a dovuto rispondere a, tantiss a tantissime domande soprattutto alle domande di Brunello a cui eh, devo dire ce ne sarebbero ancora, anche, ne sarebbero ancora un paio eh. perché ha aumentato eh, eh, anche la temperatura delle discussioni un bel po' e mi sembra, naturalmente non vogliamo fare forse solamente una discussione fra la stessa generazione a cui tengo anch'io ma eh, eh, mi sembra che come l'ho detto che il tema eh, aumenta, la, la rivelanza del tema aumenta in questi giorni, in questi anni, e sono sicuro che continueremo a discutere sui problemi di, della storia di Weimar eh, intensamente, lo do, dobbiamo fare, e, e mi sembra che eh, poco a poco queste immagini che sono stati eh, sviluppati negli gli ultimi decenni cambiano da un punto all'altro e, e dobbiamo osservare attentamente anche sotto un angolo politico che cosa succede. Eh. Eh, Christophe, non voglio in, eh, in, eh. Come dire, interve, intervenire per, sulla tua chiusura, ma c'è il signor Brunello Camera che si cita ah, sì, sì. no, non... no, no, no, sicuramente, ok, eh, mi scuso con lui di non conoscerlo, che fa una domanda che non ho capito, la domanda è, secondo lei la legge avrebbe fatto qualche differenza per preservare la Repubblica di Weimar? Se Brunello Camera chat, chatta rapidamente cosa intende per legge, che non, perché non ho capito, eh, forse posso. posso tra, mh, Avrei piacere come dire di. Ecco qua. Ah, das Recht di Giustizia. Ok, Brunello Camera, che evidentemente, dal, benché abbia un cognome italiano, dice il mio italiano è male, quindi evidentemente non è italiano, eh, tedesco, tedescofono. Das Recht di Giustizia. Beh, allora la domanda di Brunello Camera è sicuramente estremamente importante. Allora, secondo la sua domanda è, la legge, l'apparato giudiziario, così capisco bene, spero, eh, avrebbe fatto qualche differenza se fosse intervenuto per preservare la Repubblica di Weimar? L'apparato giudiziario opera mh, in Germania, secondo il... il libro il codice civile e il codice penale che sono stati scritti prima della Repubblica di Weimar che rimangono sostanzialmente inalterati in quegli anni e sono però fatti da persone come vediamo anche tutti i giorni eh, ascoltando le cronache del nostro paese quindi sono fatte da giudici da procuratori da avvocati da poliziotti da persone che operano allora va ricordato che la Repubblica di Weimar non fa assolutamente non è in condizione di farlo ma nemmeno vuole farlo una minima forma di epurazione rispetto all'apparato burocratico, giudiziario amministrativo, men che meno militare preesistente, cioè quello imperiale quindi i giudici che c'erano prima del novembre del 1918 ci sono anche dopo il novembre del 1918 i professori, di, eh, che, gli ordinari che insegnano nelle facoltà di giurisprudenza e che formano i giudici, i procuratori, gli avvocati, che prenderanno poi servizio negli anni della Repubblica di Weimar. quegli ordinari sono sostanzialmente gli stessi professori che hanno insegnato negli anni che si sono formati, che sono cresciuti, che hanno scritto, insegnato negli anni dell'impero. Per dare un esempio brevissimo, non voglio portarla troppo in lungo, Uh, Theodor Reuss, che è il costruttore, della, principale artefice della Costituzione di Weimar, poiché era, aveva due caratteristiche tra virgolette cattive, era ebreo e socialdemocratico, chiudo le virgolette, non è mai diventato, nonostante la sua scienza giuridica, professore ordinario in una facoltà di giurisprudenza nelle università tedesche. Insegnava in una Hochschule a Berlino, se non ricordo male. Quindi aveva un ruolo, sì, di professore, ma certamente non di accademico nella in una grande università eh, nazionale. E, sì, eh, era, un, era un, un, un liberal democratico, molto aperto e molto progressivo ed era un ebreo, mi giustamente mi corregge Brunello, mi aggiorna Brunello. E quindi quello che voglio dire è che la giustizia non opera nel vuoto, eh, la giustizia opera, come dire, sulla testa e sulle mani e sul pensiero e l'azione degli operatori della giustizia. E questo si vede molto chiaramente quando dal 30 in poi c'è in Germania quasi una sorta di eh, guerra civile sotterranea, eh, di basso livello, di bassa intensità, nelle strade nelle piazze, con, con attentati, con gente che si spara per le strade eh, in determinati momenti e in determinate circostanze, ma che comunque si menano per strada, uso il termine diciamo volgare, ma si menano per strada come degli ossessi in occasione di, di, di dibattiti, manifestazioni politiche, eh, comizi, eccetera, eccetera. Beh, quella giustizia lì è una giustizia che assolutamente opera in maniera eh, eh, di, di, di forme molto più severa verso le persone della sinistra accusate di reati di tipo politico, molto meno nei confronti di persone che aderivano o che apportavano uniformi appartenenti o riconoscibili nella destra tedesca, lo stesso che era, che era avvenuto nel 2021 nell'Italia fascista. Quindi in sé per sé la domanda naturalmente è del tutto lecita, la risposta secondo me storica è che quel tipo di, giuri di giuristi, di, giu di giudici, di apparato giudiziario era così poco repubblicano come la gran parte delle elite dirigenti tedesche che più o meno hanno aderito alla Repubblica e sono state fedeli alla Repubblica, ma però con dei sottopensieri, con delle sottocondizioni mentali che derivavano dalla loro formazione semplicemente. Eh, non so se proseguiamo, se ci sarebbe ancora Giovanni Bisogni che rilancia ehm, la domanda di Brunello Camera chiedendo se non si possa riferire al famoso articolo 48 della Reichsfassung. Ehm... Sì, ma vi permetto, di, mi permetto di, di ricordare al signor Bisogni che ehm, ehm, qualsiasi articolo della Costituzione non è né buono né, né, né cattivo né... né pro né contro, eh, la Costituzione di Weimar era un, una costruzione equilibrata, molto, molto armonica, molto complicata, molto sfaccettata. L'articolo 48 viene usato dal Presidente Ebert nel suo mandato, viene usato anche dal Presidente Hindenburg, almeno fino al 27-28, per i motivi per i quali l'articolo era stato inserito nella Costituzione, cioè intervenire con un assestamento diciamo, di tipo eh, autoritario, breve, temporaneo, delimitato, se c'era una crisi delle istituzioni repubblicane, così era avvenuto sotto Ebert, così avviene sotto il primo Hindenburg, ma così non avviene, non avviene sotto il secondo Hindenburg. Dal, dal 29 in poi l'applicazione dell'articolo 48 da parte del Presidente Hindenburg va in tutt'altra direzione con tutt'altra finalità, cioè quelle di in qualche modo minare, svuotare, indebolire le istituzioni repubblicane. È lo stesso identico articolo che addirittura le stesse persone, Hinderburg, usava nel 26, 27 e 28 in un certo modo e che poi nei primi anni 30 usa in un modo e con finalità politiche completamente diverse. Grazie. Ecco, direi che ci avviamo verso la conclusione del, di questo seminario e presentazione del volume. Eh, non vedo altre domande, rispondo però eh, alla richiesta di Alessia Giangrossi che chiede se la registrazione sarà dispo disponibile. Eh, sì, nei prossimi giorni sul, sul nostro canale YouTube, sul canale YouTube della Fondazione Kessler, sarà disponibile anche questa registrazione, come le altre, relative agli altri seminari e nulla, direi che allora possiamo chiudere qui? sì, certo che può forse l'ultima parola che si riferisce di nuovo alla domanda di Brunello c'è un piccolo articolo di Eckart Michels nella Fertiglia, sefte für Zeitgeschichte sulla Spagnola e l'influsso sulla storia di Weimar e anche dopo e lo cito solamente adesso per dire che mi ricordi di, di qualche belle oh, citazioni interessantissimi in quella fase la gente, la gente ha dovuto ignorare eh, l'influenza eh, hanno dovuto lavorare non c'era un lockdown e sembra che per tutti era chiaro che non può avvenire non deve avvenire un lockdown del tipo che, ehm, in quale viviamo adesso um, questo è solamente un piccolo riferimento eh, che deve essere naturalmente eh, approfondito, ma questo articolo è molto interessante di Eckhart-Michel eh, per eh, considerare il problema anche, o i problemi di oggi. Benissimo, eh, mi ripeto, molto grazie a, a Gustavo per questa bella relazione, per il libro, eh, Grazie a voi, anche per una discussione eh, che era molto eh, interessante, e, e, e, e mi sembra che il tema, come l'ho detto, è molto attuale, e, senza cadere di nuovo in questo presentismo che abbiamo eh, discusso all'inizio di questa sessione allora grazie a tutti e grazie soprattutto a Gustavo e speriamo ad un'altra volta grazie, grazie a voi grazie. ciao Gustavo